Solitamente la trama era strutturata in questa maniera. C'è una situazione di equilibrio iniziale, successa poi da avvenimenti che mettono in contrapposizione il protagonista e l'antagonista della storia, successa poi da altri avvenimenti che mettono ancora in contrapposizione i due personaggi della storia, fino ad arrivare a una situazione finale, una situazione di riequilibrio. Ecco quello che dissi due o tre video fa è perfettamente collocabile all'argomento di cui oggi andremo a trattare. Protagonista e antagonista? Buono e cattivo? Come si collocano queste due figure nel contesto narrativo cinematografico e come come sono state caratterizzate nel corso della storia del cinema. Torniamo indietro di circa 125 anni, più precisamente il 28 dicembre del 1895, quando si svolse il primo spettacolo pubblico ad opera dei fratelli Lumière nella Parigi della Belle Époque. La maggior parte dei soggetti mostrati erano più che altro documentari di pochi minuti, scene di attualità e anche microspettacoli comici. Ed è proprio durante questa proiezione che venne mostrata la prima pellicola cinematografica con una forma di narrazione, con una forma di racconto. Ossia, la Rousseur a Rousseau. Credo di averla pronunciata bene <ride> Scusate ragazzi il mio francese è pessimo il primo corto comico della storia del cinema, dalla durata di 49 secondi, nonché il primo corto cinematografico che contrappone un personaggio ad un altro La trama è molto semplice, un ragazzo si prende gioco di un giardiniere calpestandogli il tubo dell'acqua, il flusso si interrompe e l'uomo guarda nell'estremità del tubo Il ragazzo toglie il piede e il giardiniere viene sommerso dall'acqua per poi punire il ragazzo scacciandolo via e ritornando così ad annaffiare i fiori Camera fissa, campo medio, l'azione si svolge tutta al centro dell'inquadratura, senza alcun tipo di montaggio. Molto semplice a livello tecnico, certo, ma dobbiamo mettere in considerazione che alla nascita del cinema non esisteva un vero e proprio linguaggio cinematografico, non c'erano cambi di inquadrature, non c'era nessun movimento di macchina, nessuna scala dei piani, dei campi e nessun tipo di montaggio. Per queste cose dovremmo aspettare alcuni anni e anche altri personaggi molto importanti nel panorama cinematografico. Tuttavia questo corto comico di Lumiere è un buon esempio della necessità che si andrà a creare nei primi anni del Novecento, quando il cinema comincerà a essere visto, soprattutto negli Stati Uniti, come una vera e propria industria. Ossia il bisogno di una narrazione, di un'evoluzione del linguaggio cinematografico che aiutasse lo spettatore a comprendere meglio il film e di spingerlo a identificarsi con i personaggi. David Ward Griffith fu certamente il cineasta che diede un grande contributo nella creazione di un vero e proprio linguaggio cinematografico, con cambi di inquadrature anche nella stessa scena, uscite ed entrate di campo dei personaggi, l'introduzione di diversi tipi di montaggio, montaggio analitico, montaggio alternato, tutti elementi che contribuivano maggiormente ad aiutare lo spettatore nella fruizione del film. Ma tralasciando queste cose, torniamo subito alla questione dei personaggi. I personaggi di una qualunque narrazione non si limitano solo ad esistere, non sono una massa indistinta, di portatori di eventi, bensì sono chiamati a ricoprire dei ruoli che sono loro assegnati e ai quali devono rimanere fedeli, indipendentemente dalle proprie caratteristiche o dalla storia nella quale agiscono. Il protagonista sostanzialmente è l'eroe della storia, i cui comportamenti sono al centro della narrazione, anche per questo il suo punto di vista spesso coincide con quello del racconto, mentre l'antagonista non è altro che il personaggio che si contrappone al protagonista della storia, il suo avversario, il suo nemico. Tra gli anni 10 e gli anni 30 del 1900, nella maggior parte dei film del cinema di Hollywood solitamente il ruolo del protagonista veniva ricoperto da un personaggio buono, positivo, di bell'aspetto, portatore di valori come l'onestà, il coraggio, la giustizia e la lealtà, cose molto caratteristiche dell'American Way of Life e che la massa apprezzava di vedere in un protagonista di un film. I personaggi negativi cattivi invece ricoprivano ruoli minori, secondari, come quello dell'antagonista, nonostante già negli anni 20 e 30 ci fossero dei film appartenenti al genere gangster, horror, fantastico dove il ruolo del protagonista veniva ricoperto da un personaggio cattivo o da creature umane deformi tipo Scarface di Howard Hawks, Brix di Todd Browning, Il Gobo in Notre Dame di Wallace Worsley tutti i film che analizzavano e riflettevano la società americana degli anni 30 una società gravemente afflitta dalla grande crisi economica a seguito del crollo della borsa di Wall Street del 1929 tuttavia questi film furono attaccati dalla censura per le loro forti scene di violenza e vennero accusati di proporre un'immagine di criminali che correva il rischio dell'emulazione oltre al fatto che questi generi si distaccano di molto dal musical e dalla commedia che erano tanto acclamati dal grande pubblico in quel periodo visti anche come una sorta di fuga dei problemi quotidiani che affliggevano gli americani in quei tempi fu con il secondo dopoguerra e la crisi di Hollywood che questi generi di film vennero presi in grande considerazione dati vari elementi come l'avvento della televisione la necessità di indirizzarsi verso un pubblico più giovane e molto più interessato ad un film legato ad un genere come L'O. Horror, horror, la fantascienza. Proprio grazie a questo cambio generazionale che oggi possiamo anche assistere a lavori molto più realistici o che mettono di gran lunga in risalto le angosce, le paure, le ossessioni, un po' come avevano già fatto Fritz Lang e altri registi dell'espressorismo tedesco negli anni 20 e 30. Tuttavia, ancora oggi mi lascia perplesso il fatto che nel 2020 ci siano ancora persone che sostengono che film come Joker o Deadpool diano un cattivo esempio alla massa o che inducano la gente ad emulare le azioni, i comportamenti di questi personaggi e pertanto questi film non dovrebbero mai esistere non dovrebbero neanche essere mai stati pensati o dovrebbero essere banditi dal panorama cinematografico. Questa gente non si rende conto che il mondo oggi non è tutto rosa e fiori, non è tutto arcobaleni, farfalle, e pancake che cadono dal cielo. È perfettamente comprensibile che si preferiscano generi di film ad alti, che si preferisca un horror o una commedia, o un film di fantascienza a un musical, o viceversa. Ma non può esistere una sola visione del mondo. Non può essere solo positiva come non può essere solo negativa, non può esistere solo un protagonista buono come non può esistere solo un protagonista cattivo, non può esistere solo il bene che vince sempre come non può esistere solo il male che vince sempre. Come non si può prendere come esempio per giustificare questa censura esempi di pazzi psicopatici che entrano nei cinema e che con un mitra ammazzano la gente vestiti da clown o da joker o quello che è, con la probabilità effettiva che queste persone già soffrivano di disturbi mentali o di loro altri problemi ma vabbè. Non si può limitare il cinema, anzi non si può limitare una forma d'arte, soprattutto una forma d'arte che non fa altro che essere lo specchio della società che ci circonda certo si possono creare anche nuovi mondi però bisogna anche considerare il fatto che molte volte, molti film sono stati fortemente influenzati dal contesto sociale dal periodo in cui sono stati creati mettiamo da parte un attimo il cinema e prendiamo come esempio YouTube ogni video, ogni contenuto non è altro che una proiezione di modi diversi di definire la realtà esistono contenuti che si lasciano fortemente influenzare dal contesto sociale in cui viviamo dalle mode, dalle tendenze ma esistono anche canali che cercano di dare una loro propria definizione della realtà. Prendiamo come esempio dei youtuber che con la sua serie Mindverse mette in risalto i suoi tratti caratteriali più inconsci, ma anche quelli più oscuri se vogliamo dirla tutta. O anche i ragazzi di The Speed Screen che uniscono elementi di fantascienza con elementi realistici. Ok, forse con le ultime cose che ho detto mi sono un po' distaccato dall'argomento principale di questo video, ma sapete come Palmerone non è contento se non ci mette una morale degli dell'ipostario in ogni suo video. Devo dire che è la prima volta che tratta argomenti strettamente legate alla storia del cinema ma ad ogni modo io non mi lanto a differenza di altri di essere il numero uno in questa cosa. Sono solo un ragazzo che ama il cinema e che ha sempre molto da imparare in questo campo. Del resto non ci si stanca mai di scoprire cose nuove. No? Bene gente, qui finisce il video Spero che vi sia piaciuto Se vi è piaciuto mettete un bel mi piace Iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti E attivate la campanellina per restare sempre aggiornati sui miei futuri video Come al solito i link dei miei social li trovate sempre in descrizione per stalkerarmi al meglio Vabbè insomma per vedere quello che faccio su Instagram, su Facebook e bla bla bla E noi ci rivediamo con un nuovo video Bye bye